È stato uno degli artisti più famosi del Novecento e tutti, o quasi tutti, amano la sua opera. Ci sembra facile, familiare, eppure nasconde un pensiero complesso e profondo. Chi era davvero lui? Lo conosciamo veramente. Perché scriveva Io sono inafferrabile in questo mondo? E che cosa significa quando dice La mia casa arde presso i morti e i non ancora nati? Ecco, con questo libro, edito dalla terza, io cerco di indagare il mistero di una vita, di un'opera, che è molto più profonda di quel che appare. L'ho titolato Paul Clé, genio e regolatezza, perché ha saputo coniugare una strepitosa, debordante vena creativa. Pensate, ha realizzato 10.000 opere con un metodo di lavoro regolare, ferreo, avvolto in un'apparente normalità. Non aveva nulla di quel narcisismo gotico di quell'aria da maledetto da dannato che ha contraddistinto tanti suoi colleghi con questa biografia artistica io ho cercato di spiegare perché e come Paul Klee è diventato Paul Klee da quei giorni magici di Tunisi in cui dice di se stesso ecco, io e il colore siamo tutt'uno ai giorni finali quando esiliato a Berna in fuga dai nazisti si scopre malato in compagnia degli angeli